Carissimi amici di Cultura, del progetto Cultura, che nasce per la condivisione dell'arte e della cultura, benvenuti a questa nuova puntata dell'Intervista. Questa sera avremo il 2 Acoustic con noi, etichetta Music Force, e li conosceremo dal vivo. Nel frattempo ci gustiamo la sigla di apertura del programma e ci rivedremo qui tra pochissimi secondi. Benvenuti, ecco, buonasera a tutti, buonasera, salve, eccoci qua. buonasera. come potete vedere sullo schermo c'è la copertina del cd del 2 Acoustic dal titolo Sì. Stop. perfetto, siamo qui, presentatevi, carissimi, inizio io, no. faccio la voce alla donna, <ride> sì, beh dai, faccio, faccio, faccio il, <ride> il cavaliere, no? Per cavalleria Allora, buonasera a tutti, io sono Morena Contini E sono la voce E eh, diciamo l'autrice non totale del CD che poi andiamo a presentare Che si chiama Stop E noi insieme siamo i due Acoustic Ok, io sono Sandro Di Nino Sono il chitarrista, nonché eh, coautore di alcuni testi e arrangiatore e compositore e sono e quindi con morena eh, i due acoustic allora adesso al di là del nome no perché due si, si, si capisce si evince subito perché di due due acoustic questo due eh, acoustic appunto composto da morena continua la voce eh, solista e eh, il sangro di una chitarra acustica sì. ehm... Questa musica, io ho avuto modo di gustare il cd, l'ho eh? qui, poi ho una particolare ehm, eh, linea preferenziale con Alessandro della Music Force, ecco, Music Force, questo è il cd, poi vedremo dove, in tutti gli store, chiaramente anche online. La musica del Too Stick, oltre al fatto che dà piacere, perlomeno è opinione mia personale e sono sincero, Grazie. tu l'albero, io il tuo fiore, stop, dimmi, onei, nina nanna, donna allo specchio, ciao che fai, loft, suscita forti passioni perché stimola i ricordi, stimola davvero i ricordi. Perché, come dite voi in un'altra presentazione che avete fatto tempo fa, eh, la, la vostra musica ripercorre la storia musicale passando dal cantautorato italiano, quello internazionale passando per i classici del jazz e del blues ma lo sapete che una volta Jim Morris, il grande Jim Morrison disse che un giorno anche la guerra si sarebbe inchinata alla musica mm -hmm. io devo dire ho ascoltato con grande piacere il vostro cd mi è piaciuto poi soprattutto quando ho scoperto che insomma è vero che siete nati come duo nel 2019, correggetemi se sbaglio questo progetto sì, però avete alle spalle una storia regressa nel campo della musica sia Morena che tu Sandro Raccontatemi certo. un po'. Ma eh, parlo io, parlo 2019. Morena. Ma nel 2019, <ride> che è successo? Come vi siete incontrati? Che... Allora, eh, non è che... allora, io e Morena ci conosciamo già da diversi anni, perché con, uh, io con lei insomma, ho collaborato mh, in, in un, un paio di, diciamo, di spettacoli che lei aveva scritto, mh, ha scritto, e, e quindi così insomma abbiamo collaborato artisticamente appunto per queste per queste per queste per queste, per queste, per queste organizzazioni artistiche che lei aveva aveva messo su poi ovviamente ognuno ha seguito i propri, le proprie, la propria strada che avevamo già intrapreso poi fondamentalmente perché io avevo dei gruppi collaboravo già con delle degli altri artisti, eccetera, e quindi ci siamo persi un po', tra virgolette, eh, di vista. Nel 2019 che cosa è successo? È successo che grazie ai social, che fondamentalmente, almeno ogni tanto svolgono un ruolo positivo, eh, ci siamo rincontrati così, diciamo in maniera in maniera del tutto casuale ma eh, allo stesso tempo volutamente, eh, diciamo, se è casuale non è voluta, no, diciamo che ci sono un po' tutte e due le cose e, e abbiamo così ci siamo chiesti ma eh, tenuto conto dell'esperienza che abbiamo, tenuto conto insomma, di quello che ci piace fare, che abbiamo molte similitudini mh, dal punto di vista artistico-musicale, perché non, non, non ci mettiamo insieme? <coughs> Per, eh, appunto per, per creare un, un qualcosa di originale dal punto di vista eh, musicale, artisticamente, creando sì un duo, ma eh, stabilendo un repertorio, una scaletta che non sia del tutto eh, comune ai normali duo o trio, insomma che normalmente... Eh, eh, diciamo perseguono la via della musica live e così abbiamo fatto cioè quindi io oh, ci, siamo, ci siamo ritrovati a casa in sala prove eccetera e abbiamo iniziato a mettere su un repertorio diciamo eh, molto ma molto vasto ma allo stesso tempo anche un, un raffinato ecco perché cantautorato italiano eh, internazionale passando per i classici gli standard jazz blues e nonché musica inedita perché lei poi tra l'altro prima di stop eh, Morena aveva già inciso eh, dei suoi brani per cui tra l'altro eh, alcuni dei quali appunto li abbiamo anche riadattati prima dell'uscita del, eh, del nostro disco in chiave acustica è così che è nato questo progetto il resto lo lascio dire a Morena sennò poi divento troppo troppo prolisso io e volevo sapere però, intanto che hai passato la palla a, a Morena, cioè autrice, cantautrice, paroliele e interprete, eh, i testi sono, sono i tuoi quindi eh, di, questo, di questo CD? O li avete elaborati insieme? Come, come... No, allora, guarda, i testi sono i miei tranne uno che è Dimmi. Dimmi l'ha scritto Sandro, quindi è, è suo proprio come composizione in toto. Eh, io ho prestato solo l'interpretazione, quindi la voce, e eh, invece gli altri sono, sono miei: come così, eh, proprio come tranne gli arrangiamenti che ha fatto Sandro, insomma, poi per quanto riguarda le eh, sia. La, la scrittura che diciamo la melodia, ecco poi li ho, ho fatti insomma, sono i miei. Poi, ovviamente, li abbiamo elaborati. Assemblati. Insieme, perché, ovviamente, eh, quando nasce una canzone, non è che nasce così. Eh, cioè deve essere anche modulata e modificata, soprattutto con la musica, a seconda di quelli che sono gli arrangiamenti, perché poi. Prende la personalità, no? Proprio anche attraverso la musica, non è... Non come dicevate l'altra... la volta scorsa, durante la trasmissione, è stato il progetto nato in un contesto in cui c'era un po' il lockdown e tutto quanto, quindi sì. le prove e, e tutto sono state fatte proprio a distanza, giusto? Sì, Perché sì, sì, sì abbiamo... Sì. Anche se poi vi trovate vicini, sì. no? Perché siete entrambi ad Ascoli Piceno. E vabbè, no, io poi a allora, poco, io... poco distante, a 19 km siamo, però comunque eh, non potevamo vederci assolutamente. Il periodo del lockdown, il primo lockdown, poi tra l'altro... Sono i congiunti, più... ma i congiunti musicali, no? Ecco, no. Più... <ride> <ride> esatto, esatto. No, devo il dire music... che quando ci hanno liberato un attimo, noi abbiamo proprio allestito il mio balcone con le casse, lo stereo e tutto quanto, abbiamo fatto un concerto per le persone che passavano sotto casa. Quindi, <ride> quindi è, stato, è stato molto divertente, perché non, con, non ci siamo accontentati di cantare sul balcone. Noi proprio ci abbiamo messo le casse, il mixer. Abbiamo, abbiamo letto praticamente un, una, esatto, un live concert sul balcone di Morena, cioè, che è passata sì. la storia questa. Eh, <ride> sì. che la realizzazione è stata... <ride> è <clears throat> possibile anche grazie a degli sponsor visto no? sì. ecco, a questo punto è giusto citarli eccoli qua sì ecco ah, guarda, guarda, guarda allora eh, eh, assolutamente la... eh, assolutamente sì sì la mele l'elettromeccanica la, eh, fioravanti l'accademia del chef di, San di porto dasco di San Metto del Tronto e Peter Rose che è un, uno studio di, di parrucchieria e di eh, estetica di acqua santa terme sì. Scancella Lorenzo eh, che lavora il marmo, eh, Forno Marozzi e eh, Craft Store Berlì, eh, eh, che tra l'altro è, è un nostro sponsor perché? perché Perché è quello che poi fondamentalmente ha realizzato le copertine. L'illustrazione gra sì, gra gra grande... grafica, qui c'è scritto. Chiamiamiamo... Art, illustrazione grafica Kerr. Sì, che guarda caso è, è, è il figlio di Morena, quindi è e rimasto bravo. in casa. Ah, <ride> molto bravo, bravo molto, molto bravo. Bene, così. Sì, quindi... io, è il suo mestiere eh? non è che perché mio figlio No, è un, è un <ride> professionista come, come, si come vede cioè ha prestato, ha prestato che... la sua opera per dare, per dare lustro alla copertina Insomma, perché poi si vede che eh, è fatto ecco. in maniera professionale Insomma, no? non è che... sì. e quindi niente noi eh, ognuno a casa propria Morena mi passava i testi e le melodie che lei aveva scritto e io poi ci ho tessuto sopra le musiche lavorando in studio che qui ho tutto l'armamentario che non si vede però insomma è tutto, tutto, tutto ciò che ha a che fare con l'home recording e quindi pian piano abbiamo messo su questo, questi otto brani che poi sono diventati quelli del, del hai disco. Cer L'hai cercata tu, quindi, Morena? Cioè, voglio dire, un'idea che è... ci, siamo, ci siamo cercati a vicenda. C'è una cosa, sì... No, pratica... posso aggiungere una cosa, visto che parla sempre Sandro, infatti è il suo difetto peggiore. Nonostante io sono la voce, parla sempre lui. Io, quando facciamo i concerti, gli tolgo il microfono, perché non è possibile... Quando comincia, niente, non si può fare niente. <ride> no, volevo dire relativamente ai testi, no? che uno in particolare, che è Donna allo specchio, eh, io l'ho scritto tanto tempo fa, eh, devo dire, insomma, aveva tutta un'altra caratteristica, era più barocca, diciamo, come eh, l'arrangiamento che mi avevano fatto all'epoca era quello però non mi, non mi soddisfava, devo dire non mi dava uh, quello che io volevo di quella canzone e Sandro è riuscito invece a uh, trovare la, il il giusto arrangiamento infatti quando l'ho sentito ho detto no è, è suo cioè è, è lei cioè è proprio lei e quindi questa è una cosa penso anche molto bella perché non è facile far capire a chi poi ti deve fare un arrangiamento che cosa vuoi no e come lo vuoi e che cosa deve esprimere e secondo me insomma su quella canzone è venuto veramente un lavoro uh, di, di equip quindi un, un lavoro che ci ha portato a, a una a un, secondo me una bella canzone. Eh. Sì, assolutamente, ma poi del resto ci ha accomunato nel senso che io ho, ho iniziato a capire come lei intendeva le, giustamente le sue canzoni e e lei come, come io e eh, eh, qual è la mia, mia personalità tra virgolette eh, eh, compositiva e artistica e eh, eh, quindi per quanto concerne gli arrangiamenti, quindi è nata questa, questa osmosi che funziona molto bene cosa che non è semplice da trovare tra, tra due artisti, specie con un'autrice e compositrice completa come lo è lei, perché io sono sì compositore, ma mi reputo più mh, ar, eh, arrangiatore, che non, eh, e, quindi, e non sono tra l'altro un, canta, un cantautore. Quindi, eh, Il vostro sposto... rapporto con la Music Force Alessandro Carletti Orsini, che è una persona straordinaria che salutiamo. E... Ciao Alessandro, ciao la Music Force. Eh, così come, come, come nasce questo, questo Beh, incontro? Con... Eh, eh, parla lui perché è lui che ha fatto tutti gli agganci, quindi è giusto... eh... stavolta lo devo far parlare per forza. <ride> Cercherò di essere sintetico, con la Music Force, perché ne avevo già personalmente sentito parlare in quanto è stata l'etichetta di un gruppo eh... Con, con il quale io ho collaborato di Ascoli Viceno, un gruppo sempre de, de emergente, che aveva appunto realizzato un CD, un album con loro, e con, con la Music Force, e, mh, dove io ho praticamente messo dei miei arrangiamenti di chitarra e, sentendo, vedendo e sentendo quindi ascoltando il loro lavoro li ho contattati anche perché poi eh, sono qui vicino a Chieti, quindi tra l'altro non, non bisognava una, bisognava fare una grande, grande strada insomma, per raggiungerli. E un giorno l'ho chiamato, e ho parlato proprio con Alessandro, tra le altre cose, e ci siamo dati appuntamento, quindi con Morena siamo andati a Chieti e poi ci è piaciuto ciò che ci hanno, ci hanno prospettato, praticamente come, come etichetta, e come discografica e come... Come produzione, insomma. Vabbè, come... Anche, anche come relazione umana, perché poi. E insomma, soprattutto come relazione umana. È, sì. è nata comunque una bella amicizia, sì. eh, ovviamente sempre nella professionalità, però insomma c'è anche un bel rapporto umano che non guasta, no? Assolutamente, <ride> assolutamente sì. Non no, sì, abbiamo avuto modo anche noi di, di apprezzare il lavoro di Alessandro e di entrare in contatto con altri autori da lui proposti per le interviste e via dicendo e, e, tramite lui abbiamo incontrato persone straordinarie e state ora che non voglio dire ci si può anche, si può anche lavorare stando più a stretto contatto rispetto a prima, a poco tempo fa state diciamo realizzando qualcosa di nuovo state pensando a qualcosa di nuovo allora, abbiamo sì. già iniziato, abbiamo già iniziato Dico a fare. Non le fate, magari. Le eh, serate, sì, sì. Del... No, vabbè, per quanto riguarda le serate, sì, stiamo lavorando, stiamo cercando, insomma, è sempre più difficile perché la situazione economica un po' no, è così instabile, quindi. Però, insomma, eh, diciamo, non, non vogliamo lamentarci, ecco, cerchiamo, stiamo cercando quanto, però stiamo anche lavorando a uh, un nuovo prodotto, perché nel frattempo abbiamo scritto altre canzoni con altre musiche, e, insomma stiamo piano piano realizzando ecco anche le varie registrazioni al momento ne abbiamo registrate solo due però ancora Sandro non mi fa sentire che cosa è uscito, <ride> questo glielo faccio in diretta, il cicchetto <ride> e... sì, perché, giusto, <ride> abbiamo registrato appena due canzoni nel nostro prossimo, nel prossimo album ci anticipi qualcosa, perché... ci dire qualcosa oppure tu Morena, insomma, potete anticipare. Ma guarda, è un album che conterrà una decina di pezzi, adesso non, non, non sappiamo bene, eh, cioè non sappiamo, dobbiamo ancora decidere il titolo, però quello che qualche tempo fa mi ha suggerito Morena mi, mi piace. No, veramente non l'ho suggerito io, Esandro. Sandro. Chi l'ha suggerito no. il titolo? Eh, l'ha suggerito proprio Alessandro. Ah, Alessandro le suggerito, ma guarda caso. No, io pensavo a stato da te. Vabbè, no. comunque eh, eh, conterrà una decina di brani. Anche questi, perché a noi ci piace spaziare tra un genere e un, là, e, e, e un altro, praticamente, proprio perché diciamo che è una nostra come dire, una nostra caratteristica peculiare, no? Eh, spaziare sui generi musicali questo conterrà dei brani che spazieranno tra il rock melody la classica ballata rock qualco, un, dei brani rock un po più spinti cioè che hanno non prettamente hard ma eh, che eh, sono proprio più roccheggianti proprio che vede più, più proprio protagonista chitarre elettriche e quant'altro e anche dei anche del, del, una bella bossa una panama una panama una balata panamense da questo punto di vista e, beh, diciamo che ce n'è per tutti i gusti ce <ride> ne sarà per tutti i gusti Bene, quando e qui punti, chiaramente è, insomma, si, si a buon punto già cioè... No, non siamo Beh, no, Siamo agli sì, sì. Diciamo che ci sono bene o male i testi, bene o male le musiche. però dobbiamo fare ancora tutto il lavoro di registrazione. Poi Sandro, insomma, deve lavorare. Bisogna registrare, poi bisogna vedere se tutto, sì. tutto quadra. Eh, perché, tra, ovviamente, tra lei che è l'autrice dei testi, e io delle musiche, e lei anche delle melodie. E chiaramente, poi qui dobbiamo. Ecco dobbiamo trovare la quadra, no? come si dice, perché magari ci sono delle, dei, dei brani che inizialmente magari hanno un, un senso X, perché l'abbiamo voluto appunto eh, comporre in quella maniera, poi magari stata facendo, registrandoli, ci rendiamo conto, ci rendiamo conto che magari vanno sostituite alcune cose oppure vanno, vanno modificati alcuni arrangiamenti, quindi è chiaro che sarà un processo un po' più più lungo e, e niente quindi e, diciamo lavoro in corso <ride> praticamente diciamo sì, che se, se riusciamo per fine anno insomma, Sì, dai. speriamo speriamo speriamo, dai, speriamo, per fine anno, via. speriamo che insomma che, che... noi cerchiamo sempre di scrivere come tutti gli artisti emergenti di darci di dare sempre qualcosa di nostro e speriamo sì, che poi venga, venga, che venga apprezzato insomma al di là del live che stiamo Intanto segnandoci qualche data stanno venendo fuori le prime date e sperando che, di aprire una stagione estiva insomma, abbastanza, abbastanza soddisfacente, perché come diceva Morena non è una cosa semplice. Perfetto, potete lasciare un indirizzo email, qualcosa per chi volesse mettersi in contatto e conoscere anche le eventuali date? Per dei concerti o serate sì. che magari programmerete per quest'estate, allora la cosa semplicissima: allora, il, il canale che noi sfruttiamo di più, dove, mh, dove del resto tra l'altro abbiamo diversi follower, e che, che ci, appunto il canale social che ci permette di interagire più facilmente con il nostro pubblico, è comunque il canale Facebook, che è, è semplice, basta digitare due acoustic pronuncia acoustic stessa cosa su instagram e, e per quanto concerne eh, facebook che è collegato a messenger e eh, quindi come se fosse whatsapp praticamente comunque dei casi quindi è facilissimo interagire con noi anche perché abbiamo messo un pulsante appunto eh, per chi per chi sì per chi è, fosse interessato di poterci di poter interagire appunto con con, con noi, inoltre, eh, chi, per chi volesse, eh, abbiamo anche la nostra mail eh, che è appunto eh, acoustic.gmail.com. Eh, in maniera molto, sem molto semplice, A, aggiungo che noi ci, ci spostiamo volentieri anche all'estero sì. perché vogliamo veramente andare oltre, cioè nel senso. Eh, la musica appunto non, non deve avere confini no? quindi mi eh, no, piace l'idea di poter uh, fare anche nuove esperienze ecco perché noi al momento insomma a parte l'Italia o comunque il centro Italia perché il posto dove stiamo eh, sì ci spostiamo però ecco siamo sempre in questo bacino d'utenza ci ci avevano contattato la Germania questo insomma cioè, ci piacerebbe veramente fare esperienze all'estero sì. perché arricchisce insomma sempre no? conoscere nuove cose sempre qualcosa che, che ti porti dentro e uh, uh, che ti fa crescere questo ma sì, sicuramente noi abbiamo avuto un, un contatto gen verso gennaio no verso febbraio mesi febbraio è stato da parte di un, alcuni locali eh, di Hamburgo eh, che ovviamente è, fa parte di eh, diciamo del un quartiere popo, popoloso di italiani no? come se fosse del little big Italy a New York in America e dovremmo Spero, io spero che si concretizzi, ma questo più che altro è dovuto sempre al discorso uh, del, della pandemia, eh, mm. eh sì. che non, è che, non è che lì stavano meglio di noi eh, fondamentalmente, quindi se tutto si dovesse sbloccare come noi speriamo, insomma, eh, spero che si concretizzi questo. Anche perché chiamiamolo un mini tour di una settimana ad Amburgo, sarebbe sì, sì <ride> anche perché no, ci tengo, tengo a sottolineare una cosa. Perché magari per chi ascolta, potrebbe ma noi in due che pretendete di fare, fondamentalmente dal punto di vista, perché se no, c'è orchestralità, no? No, e quindi qui ci tengo. non tengo a sottolineare questa situazione. Cioè, ecco noi abbiamo una particolarità rispetto alla moltitudine, è questo che ci piace dire, eh, ci piace, perché non è la solita canzone o il solito pezzo inedito cioè suonare con la chitarra io eh, utilizzo una tecnica fingerstyle appunto, cioè cerchiamo di utilizzare il, il, la, la polifonia dello strumento con quello che, che sono le, le, le caratteristiche vocali di Morena che sono eh, praticamente polietriche quindi che si sposa bene un po' Su tutto Bellissimo. e questa parte eh, questa particolarità diciamo non la troviamo eh, eh, spesso eh, nelle altre citazioni parlo di duo massimo trio ed è per questo insomma che ci piacerebbe che, che, che anche all'estero ci insomma ci di essere un po più di ed è quello che è oh, eh. perché mi piacerebbe anche poi vedere i video e in cui siete in Germania con un bel boccale di birra che mi salutate eh, e, ah, e, quello eh, sicuro quello sicuro eh, <ride> <straordinario>. io sono <ride> stato pochissimo tempo fa in Germania diceva Platone che la musica è per l'anima quello che la ginnastica è per il corpo quindi voglio eh. dire abbiamo bisogno di nutrirci di musica e ragazzi fatelo anche ascoltando queste due persone fantastiche sono Morena e Sandro il gruppo 2 Acoustic vi ricordo che potrete trovare o sul sito della Music Force, maggiore informazioni, quindi musicforce.it, oppure appunto sul loro canale del Duo Acoustic YouTube, sulla pagina Facebook e altri social, e, oppure scrivendo a noi vi metteremo in contatto con loro a cultura.it. Ricordo che Cultura è un progetto che nasce da artisti, per gli artisti, per gli amanti della cultura, per la condivisione a livello mondiale e internazionale, ed è un gruppo molto grande e molto potente proprio perché opera gratuitamente ed è un no profit. Quindi visitate il nostro sito eh, culturaproject.org dove troverete maggiori informazioni oppure anche sul, eh, sito, eh, sulla pagina Facebook. Vedete qui c'è scritto sottoscrivi, iscriviti al canale, eccetera. aiutateci eh, iscrivendovi al canale perché prima di tutto riceverete le notifiche in tempo reale quando siamo per trasmettere e poi perché potete partecipare tranquillamente anche voi a tutte le nostre rubriche e anche le interviste noi ringraziamo Morena e Sandro del 2 Acoustic vi invito ad ascoltare come ho fatto io perché poi quando ci arrivano in redazione i cd musicali io, io li ascolto subito e non, non una volta soltanto perché devo metabolizzare sentire due o tre volte la prima volta c'è anche pubblicità eh? Eh, certo <ride> assolutamente sì e bisogna metabolizzare ascoltare e riascoltare grazie ragazzi, buon lavoro grazie, grazie, grazie a te, grazie a voi e ci è piaciuto molto incontrarvi altrettanto lo è stato un... e lo è per noi veramente il channel. vi saluta e alla prossima edizione ciao, ciao, grazie, grazie, ciao. ciao.